Ciao sono Marisa, su richiesta di tanti amici del gruppo siti scolastici ecco un mini video tutorial che propone piccole modifiche ai fogli di stile per personalizzare il layout grafico del proprio sito. A questo scopo utilizzerò come browser Google Chrome e la finestra di ispezione di Google Chrome per attivare questa finestra è sufficiente cliccare col tasto destro su un elemento della pagina, ad esempio sulla scritta comunicazioni e scegliere ispezione elemento. Nella parte bassa si apre una finestra, sulla sinistra troviamo il codice HTML della pagina, invece sulla destra troviamo il codice dei fogli di stile. De Quindi io, come prima esperienza, vorrei proporre delle modifiche eh, agli aspetti grafici della pagina in modo da creare degli effetti tridimensionali di ombreggiatura. A questo scopo, seleziono il Div Wrapper, che è il contenitore, il box diciamo, più grande che troviamo all'interno della pagina web e che contiene poi tutti quanti gli altri tag HTML come l'header, la top bar, il divid container quindi clicchiamo su divid wrapper e andiamo sulla parte destra dove troviamo eh, appunto gli stili che caratterizzano questo elemento Qui vediamo che wrapper eh, ha un background, un margine un, eh, e poi altre caratteristiche come la massima larghezza che può raggiungere, il padding, cioè la distanza fra il bordo e il contenuto dell'elemento e la percentuale rispetto alla massima estensione che può raggiungere quell'elemento, in questo caso il 96%. Allora, io quello che devo modificare è il margine. E qui vediamo la notazione sintetica del... Del, di questo tag margin che è composta solo da due parametri. Il primo indica il margine superiore ed inferiore dell'elemento e il secondo invece il margine destro e sinistro. Nella notazione più estesa troviamo invece quattro parametri. Eh, il primo è, è il margine superiore, poi destro, inferiore e quindi sinistro. Si va sempre in senso orario. Modifichiamo, qui mettiamo ad esempio 30 pixel, il secondo lasciamo auto in modo che la, la pagina rimanga sempre centrata e vediamo che eh, il margine superiore del contenuto della pagina si è staccato dal bordo superiore del browser adesso voglio applicare un effetto di ombreggiatura a questo scopo faccio clic e inserisco il tag box box shadow, come inizio a digitare già compare eh, le, le, il tag con la sintassi corretta Ci clicco sopra, faccio invio per confermare e inserisco i parametri che configurano questo tag qui ci sono due parametri obbligatori il primo è lo spostamento orizzontale dell'ombra e il secondo lo spostamento verticale io metto 0 per tutti e due i parametri poi, eh, come terzo parametro, metto la diffusione dell'ombra. Posso mettere, in questo caso, 20 pixel. Vedete che già l'effetto è soddisfacente. Potrei mettere anche 30 pixel, se volessi un'ombra più evidente. Poi potrei aggiungere anche il colore dell'ombreggiatura. Ad esempio, se non inserisco nessun colore, di default viene preso il nero però posso mettere anche un altro colore per esempio cancelletto 78 78 78 che è un grigetto vedete posso anche scegliere un altro colore o più chiaro o vedete? posso scegliere il colore che ritengo anche una sfumatura di un colore diverso però ecco tolgo proprio il colore dell'ombra perché mi piace molto l'effetto ecco con l'ombreggiatura nera bene adesso vorrei applicare l'effetto simile alle immagini che si trovano nel contenuto della pagina quindi clicco di destro su un'immagine scelgo ispezione elemento e qui sulla destra posso vedere le notazioni di stile che fanno riferimento all'immagine contenuta all'interno del div cent content. Questo cancelletto davanti alla parola cent content sta ad in di indicare div, elemento div, selettore div. Infatti, qui lo ritroviamo se andiamo a cercare bene, eccolo qua center content qui inizia il div centro content e poi ecco qui ritroviamo l'immagine specifica andiamo a modificare il bordo qui eh, compare un bordo tratteggiato che ha un colore verdino e sinceramente eh, a me non piace e molti amici del gruppo mi hanno chiesto di come si, si può fare per eliminare il bordo oppure per modificarlo io lo eliminerei del tutto per eliminarlo, basta fare clic, poi canc e invio. E vado ad applicare l'ombreggiatura utilizzando sempre il tag box shadow invio. Anche qui eh, metto 0 e zero per lo spostamento dell'ombra perché vorrei un'ombra più centrata come se la fonte di illuminazione eh, provenisse dall'alto qui mettiamo invece 5 pixel perché vorrei un'ombreggiatura meno definita essendoci il, il padding di 2 pixel vedete qui c'è un piccolo spazio tra l'ombreggiatura e L'oggetto, il contenuto dell'immagine, se ho, eh, qui faccio invio perché mi piace abbastanza l'ombreggiatura. Se la voglio più chiara, ad esempio, un grigetto. Posso mettere: ecco, il colore, eh, così, mi pi piace ancora di più se voglio aumentare il padding ad esempio mettere 10 vedete che aumenta questo paspartout che sta intorno all'immagine però 2 per, mi sembra perfetto mi piace molto così bene abbiamo applicato le modifiche di stile in anteprima se vogliamo poi eh, rendere siamo soddisfatti e vogliamo rendere definitive queste modifiche dobbiamo copiarci il eh, foglio di stile modificato quindi andiamo su stile.css facciamo clic e si apre nella parte sinistra eh, il foglio di stile completo no, se lo scorriamo possiamo vedere insomma, tutti quanti i tag come potete notare qui è scritto stile.css con l'asterisco quando compare questo asterisco vuol dire che il foglio stile, di stile è stato modificato faccio clic e poi eh, scelgo CTRL A per selezionare tutto quindi CTRL C per copiare poi entro nella parte amministrativa del sito qui posso chiudere anche la finestra di ispezione che non mi serve più poi scelgo Aspetto Editor si apre già direttamente con il foglio di stile, c eh, stile CSS all'interno di questa finestra comunque per selezionare il foglio di stile Facciamo scorrere la pagina e andiamo in stili e poi facciamo clic su foglio di stile. Poi clicca all'interno di questo spazio, poi tasto destro, seleziona tutto oppure direttamente facciamo CTRL A e poi CTRL V per incollare oppure di nuovo tasto destro. Quindi facciamo clic su aggiorna file. Aspettiamo che ecco, eh, sia compiuto il lavoro e andiamo a vedere il risultato F5, aggiorniamo la pagina oppure facciamo clic su questa freccia che va in senso antiorario e possiamo vedere le modifiche eh, che abbiamo applicato allo stile. Come primo video tutorial mi fermo qua e ringrazio tutti per l'attenzione la, e la pazienza per quelli che vorranno visualizzare questo tutorial. Arrivederci!